Perché donare un immobile? La donazione avviene per due motivi principali. Il primo motivo perché voglio già suddividere il mio patrimonio tra i miei familiari e quindi già avere una situazione chiara. L'altro motivo è un motivo fiscale. Cosa significa motivo fiscale? Naturalmente effettuando oggi una donazione tu cristallizzi da un punto di vista fiscale la situazione. Perché? Perché le tasse le paghi oggi. Quindi se eventualmente in futuro le tasse dovessero aumentare, tu le hai già pagate e quindi non subirai eventuali aumenti fiscali. Ma quanto si paga per donare un immobile? Fino al valore di un milione di euro non si pagano tasse tra parenti in linea diretta, cioè moglie, marito, figli. Sopra il milione di euro invece si pagherà il 4%, ma solo sulla differenza, quindi fino al milione di euro non si paga nulla, sulla parte eccedente si pagherà il 4% tale liquida poi cambia a seconda dei livelli di parentela. Ma si può vendere un immobile proveniente da donazione? Certamente sì. Oggi c'è uno strumento che tutela in maniera completa l'acquirente e la banca nel caso in cui c'è un mutuo ed è la polizza assicurativa sulle donazioni. Questa polizza va a coprire eventuali situazioni in cui vengano fatte azioni di riduzione da parte di eventuali eredi conosciuti o non conosciuti che vanno ad impugnare la donazione successivamente alla compravendita. Dopo quanto tempo posso vendere un immobile proveniente da donazione senza dover stipulare una polizza assicurativa? Ci sono due casi. Nel primo caso devono essere passati 20 anni dalla donazione se il donante è in vita. Nel secondo caso devono passare 10 anni dalla morte del donante. Posso quindi vendere o acquistare un immobile proveniente da donazione? Certamente sì, seguendo i piccoli accorgimenti di cui abbiamo parlato durante questo video.